Ciao, buongiorno, siamo di nuovo a farci il nostro solito post del dopo martedì e oggi eravate anche tantissimi, avevamo lanciato il tema Ogni lasciate persa e bisogna rimuginare grazie anche al vinile di Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi ehm, dove si parlava appunto di occasioni perse. Beh, e voi avete iniziato a raccontare le vostre occasioni perse come eh, quella di Gaz che ad esempio ha dovuto scegliere tra un caposquadra oppure un pianificatore di manutenzione e lui ha scelto di diventare un pianificatore di manutenzione oppure mega naturista, che ci teneva tanto ad andare a una a in tv alla prova del cuoco con Antonella Clerici ma ahimè per come si dice un guasto eh sì in per la macchina, della macchina insomma non è riuscito ad arrivare in tempo e quindi ha saltato questa prova, mannaggia doveva portare anche una ricetta che raccontava un po' un luogo storico e questo era eh, sicuramente interessante Peter dice che insomma non tutte le volte quando si perde un'occasione si può dire ogni lasciata è persa nel suo caso era il 1999 passeggiava Gaeta con gli amici e la sua ragazza quando la sua ragazza incontra un'altra ragazza e di qui per Peter è nato è scoccata la scintilla tant'è che ha lasciato la, la prima ragazza per mettersi con questa che è diventata sua moglie ed ha avuto due bellissimi bambini quindi dici chissà se non avessi colto no la palla al balzo che cosa eh, insomma sarebbe <coughs> potuto eh, succedere mm e quindi come abbiamo detto ok va uh, in questo caso è andata bene uh, si è parlato anche uh, della tintarella integrale cosa che farà il mega naturista il primo maggio che andrà sul fiume sesia e uh, dice sarebbe fantastico riuscire ad andare per la prima esposizione solare del 2022 uh, anche se mamma mia ancora presto devo dire la verità ma uh, questo ci piace eh, oppure ancora quello che insomma abbiamo continuato a raccontare eh, del fatto che ad esempio invece Gas ha la bronzatura estiva che se ne sta andando perché essendo in Australia sta arrivando l'autunno e quindi in qualche modo deve fare anche i conti con questa bronzatura che eh, piano piano se ne va, eh, ma insomma Gas almeno la prendiamo noi un po' di sole adesso eh, Paolo Poggi dice che è convinto che bisogna vivere senza rimorsi quindi andare dove ci porta il cuore, sono d'accordo senza vivere mai di ripensamenti e poi Luciano che ci racconta la sua bellissima storia di quando dice che appunto eh, 21 anni fa si era fermato proprio eh, a prendere un caffè in un bar trattoria parlando poi con il barista era venuto fuori che eh, insomma voleva accedere all'attività e così eh, in questo senso Luciano ha colto l'occasione, ha, rivela ha rivelato, ha rilevato scusate questa, questa trattoria che ricordiamo essere sopra Genova e in qualche modo sono 21 anni che continua questa attività e quindi di qui insomma tutto quello che ne è derivato che avete scritto anche di eh, filosofi no? che hanno scritto che alla fine eh, insomma se lavori e fai un lavoro che ti piace si sì, lavorerai per tutta la vita ma non ti sembrerà di farlo e poi peter che dice che in qualche modo la nostra vita è tracciata e che sì possiamo in qualche modo cambiare qualcosina fare anche un'inversione a due anche se secondo me non tutti siamo pronti e che nel suo caso insomma ha dato veramente un senso di libertà eh, si è parlato di temperature del Portogallo e di quanto oggi facesse anche un pochettino fresco mentre insomma in, in Australia <coughs> ci sono ancora 23 gradi al pomeriggio e 9 di notte ma devo dire che effettivamente eh, sia comunque una, una buona temperatura ragazzi, non ti devi eh, lamentare ancora nonostante sia appunto l'autunno e poi andiamo a chiudere <coughs> parlando ancora di Uh, di chi? in qualche modo continuava anche a prendere il fiume e il sole scusate in modo naturale come Buddy che lo sta facendo sul fiume Stura oggi che devo dire la verità non fa caldissimo e tutto questo c'è anche un po' di venticello quindi vabbè complimenti a Buddy che insomma sfida anche queste temperature per cercare di abbronzarsi per arrivare pronto all'estate e poi i viaggi che si possono fare visto che abbiamo parlato di viaggi a, alla Villa Taranto Palazzo, Lanza, o ancora in Puglia, grazie a Pachi che insomma ci sono stati dati così dei, eh, dei suggerimenti. Ehm, come ad esempio anche a Mantova per la fioritura delle ninfe, visto che abbiamo parlato anche di tulipani. Questo è tutto, quindi eh, come ci siamo detti stamattina beh, vi auguro una buona Pasqua, ci ritroviamo il martedì dopo Pasquetta, quindi mi raccomando fate merendere se dovete farli ma pulite, cosa lasciate in giro perché dobbiamo lasciare pulito il nostro territorio o comunque sia festeggiate con i vostri cari eh, che ci crediate o meno insomma una serena Pasqua non mangiate troppo cioccolato perché poi vi fa male e poi ingrassate e bisogna fare troppa attività fisica e per qualcuno va bene, per altri magari non tanto perché non si ha tanta voglia va bene come sempre potete scrivermi a e-mail a seguirmi su Patreon Symondon Solo Radio o comunque trovarci qua martedì prossimo abbiamo già dato il tema ma lo ricorderemo eh, si parla di scuola martedì prossimo come ci ha suggerito Peter insomma le cose belle e brutte che sono successe a scuola va bene io inizio a scrivere il tema e, e vediamo nel frattempo vado a vedere come eh, proseguono qua i lavori di montaggio del ponte per poi insomma tinteggiare magari poi chiedo di venire a tinteggiare anche a casa mia è tutto ciao a martedì prossimo buona pasqua ciao